Hai deciso di intraprendere una campagna di crowdfunding per la tua musica. Bene, ottima scelta. Oggi vediamo come prepararla al meglio. Perché una campagna per funzionare ha bisogno di una partenza forte. E' bene essere organizzati. Un disco, se prendiamo questo come esempio, è un percorso lungo che dura vari mesi. È bene valutare dove inserire questa campagna e questa è comunque una scelta molto libera. Puoi scegliere di inserirla all'inizio per dare uno slancio alla realizzazione del tuo progetto oppure alla fine quando stai per finalizzare il tutto. Tieni conto che una campagna che funziona dura tra i 40 e i 60 giorni perché in questo periodo avrai modo di raggiungere tutti i contatti possibili. Punto numero uno. Ci sarà bisogno di tempo per preparare questa campagna. Saranno due mesi molto impegnativi, dovrai dare molte spiegazioni, quindi è bene essere organizzati fin da prima che la campagna sia partita. Prenditi almeno un mese, ma anche due, per iniziare a spargere la voce, a dire a tutti i tuoi contatti più vicini che stai per lanciare un progetto di questo tipo. E così inizierai a rispondere alle prime domande e inizierai a creare attesa e curiosità per quello che stai facendo. I media oggi alimentano la memoria corta, è difficile le persone si ricordino una data a media scadenza però quando effettivamente la campagna sarà partita se avranno già ricevuto un primo avviso sapranno già di cosa si tratta e quindi saranno più propensi a darti una mano a questo progetto numero 2 organizza tutti i suoi contatti cerca di riprendere in mano le mail mettitele in ordine riprendi in mano tutti i contatti dei tuoi vari social network ed anche i numeri di telefono i contatti su whatsapp, gruppi eccetera, perché avrai bisogno di tutti questi per essere preparati ed anche avere un'organizzazione funzionale numero 3 crea il tuo team è difficile che tu riesca ad ottenere dei buoni risultati da solo è più facile se ti circondi di persone che ti aiutano come per un evento se ti invita una persona le puoi dire di sì o di no se invece sono tanti a dirti di partecipare, tanti a cercarti di convincere che l'evento è valido, sarai molto più propenso ad andarci. Ed è lo stesso per la nostra campagna di crowdfunding. Cerca il tuo team di persone che ti aiutano, possono essere i musicisti della band, possono essere i collaboratori di questo progetto, possono essere parenti e amici. Però cerca le persone che ti aiutino a spargere la voce, a dare tutte le spiegazioni necessarie. Coordinati per organizzare la campagna al meglio e partire fin da subito con il piede giusto.